Ok, allora, oggi sappiamo già cosa dobbiamo fare, cioè provare a implementare eh, qualche un paio, diciamo, se ci riusciamo, eh, di esercizi che siano basati sulle simulazioni. Allora Il, primo il testo del primo l'abbiamo già visto insieme ieri, in cui si parlava di un deposito auto e gli eventi da simulare essenzialmente consistevano nel fatto che un cliente arrivasse al deposito e poi in funzione dello stato della disponibilità delle auto nel deposito questo cliente poteva prendere in prestito un'auto davvero oppure no e l'altro evento era il rientro di un'auto al deposito. Va bene questo era e noi volevamo sapere dato il numero di auto che è l'input alla nostra simulazione, dato il numero di auto presenti nel deposito, date certe costanti di lavoro, certi parametri di lavoro, qual è il numero di clienti non soddisfatti dal nostro servizio. Okay? Questo era l'obiettivo. Allora, proviamo a impostarlo secondo eh, il ragionamento che abbiamo fatto, che è grossomodo è riassunto da questa figura. Per il momento... Dimentichiamo l'interfaccia utente, facciamo un semplice programma che prenda dei numeri e stampi dei numeri, ok? Poi sarà sempre facile agganciarsi davanti all'interfaccia in cui poter inserire i dati. Congettiamoci su questa parte. Quindi creiamo un progetto all'interno del quale ci sia una classe simulatore che è pensata per essere chiamata da un main oppure dalla classe model eh, della nostra applicazione più complessa. Allora partiamo con l'Eclipse e creiamo un progetto da zero. Su, fai il buono, parti per tempo. Eccolo qua. Allora, chiudiamo tutte cose, cose vecchie e partiamo con un nuovo progetto, per ora facciamo un semplice progetto Java, concentriamoci sull'algoritmo, dimentichiamo per il momento l'interfaccia, quindi possiamo chiamarlo simulazione, si chiamava eh, car sharing, lo chiamava l'esercizio car sharing, simulazione car sharing. Okay. Allora, all'interno del progetto ci creiamo un nuovo un nostro package in cui lavorare, TDP car sharing. E dentro questo package creiamo una classe simulatore, dentro la quale cominceremo a lavorare. Poi per il momento, non avendo un programma complesso, completo, eh, faremo il paio con una classe test simulatore che lo lancerà con alcuni parametri di prova dal suo main, quindi cominciamo a lavorare all'interno di queste due classi. Se usassimo la struttura classica dell'applicazione JavaFX, queste due classi andrebbero a finire dentro il package model, perché alla fine sono algoritmi accessibili al modello. Allora, eh, le cose che dobbiamo progettare no? quando impostiamo una simulazione sono innanzitutto gli eventi e il modello del mondo. Cioè, quali sono gli eventi, quali sono i tipi di eventi con cui ho a che fare e quali sono le variabili di cui mi serve, mi interessa tracciare l'evoluzione. Per definire i tipi di eventi, una cosa comoda può essere quella di creare una enumerazione che si chiami proprio tipo di evento. Possiamo definire un'enumerazione interna a questa classe oppure una classe enumerazione separata, ma in realtà eh, non, il tipo di evento di fatto non serve all'esterno del simulatore quindi possiamo definire per non andare a complicarci o aggiungere classi nel nostro package di programma possiamo aggiungerla direttamente internamente. Voi sapete che una classe si può definire all'interno di un'altra classe fatemi cenno di sì o di no normalmente noi definiamo classi una classe per ogni file ok? dall'interno della definizione di una classe io posso definire un'altra classe come voglio, la chiamo Pippo, e all'interno di questa definizione definisce una classe intera, con le sue proprietà, con i suoi metodi, eccetera, eccetera. Questa è una classe interna che è accessibile solamente dai membri, dalle funzioni membro, quindi dai, dai metodi di classe, della classe simulatore. Quindi in qualche modo è una classe il cui uso è privato, è visibile solamente dall'interno della classe simulatore. Si fa raramente, ma si può fare. Allora, noi lo possiamo fare, nel nostro caso, definendo un'enumerazione in cui esplicitiamo quali sono i tipi di eventi che ci interessano. E i tipi di evento che ci interessano sono Arriva un, uh, un cliente, quindi customer in, e l'altro evento è ritorna un'auto. Car return, ad esempio. Quindi abbiamo definito in numerazione, in Java, che cos'è? Semplicemente una raccolta di costanti sotto un nome unico che raccoglie il tipo di queste costanti. Quindi, di fatto, alla fine custom ring vale 0 e car return vale 1, alla fine. Abbiamo definito delle costanti con dei nomi simbolici, però abbiamo dato anche un tipo a queste costanti, event type, il tipo di evento. Quindi, da adesso in avanti, ogni Um, variabile che definiamo col tipo event type potrà assumere solamente questi due valori adesso in questo caso abbiamo solamente due eventi quindi sarebbe facile chiamiamoli 1 e 2, chiamiamoli 0 e 1 però quando avessimo tanti tipi di eventi diversi poterli chiamare per nome no? ci aiuta un pochino a, a, a, chiaramente a non perderci nel codice quindi qui definiamo essenzialmente quali sono i tipi di eventi gestiti dal, dal nostro simulatore. Il primo evento è arriva un nuovo cliente. Il secondo tipo di evento è viene restituita un'auto. Viene consegnata un'auto, non lo rappresento, qui c'è un car returned, ma non c'è un car exit o car list. No? Eh, perché? Ma perché l'azione la, di affidare un'auto eh, in uscita nel nostro esempio è contestuale all'arrivo del cliente. Quindi non mi serve un'azione di diversa. Se io avessi un cliente che arriva adesso e prenota l'auto per le due di questo pomeriggio, avrei bisogno di due eventi diversi, o tre eventi diversi. Le arriva il cliente, prende l'auto, restituisce l'auto. Ma l'arrivo del cliente e la presa dell'auto sono contestuali e quindi non mi serve, poiché avvengono nello stesso istante di tempo, non mi serve distinguerle. Poi volendo potrei, ma mi complicherai solamente la vita. Ok? E all'interno, e questo è il mio tipo di eventi. Questo simulatore quindi gestisce dovrà gestire una coda di eventi okay? che possiamo che gli eventi cosa sono Sono degli oggetti possiamo anche qua definire internamente, io ciò che sto definendo internamente la classe simulatore potrei farlo tranquillamente su file separati eh? quindi fare new class event type new class event tranquillamente, non c'è problema. Solo che, visto che sono classettine piccole piccole, metto tutto in un unico file. E soprattutto questa classe e quest'altra non sono visibili a nessun altro se non al simulatore. Allora, la classe evento che cos'è? Una classe che deve... Ricordiamo cos'è un evento. Un evento contiene due informazioni obbligatorie e una facoltativa. Le informazioni obbligatorie sono sempre il tempo a cui questo evento si suppone che accada simuliamo che accada in un certo istante di tempo e eh, il tipo di evento quindi la classe evento avrà due proprietà il tempo come rappresentiamo il tempo? il tempo possiamo rappresentarlo o con un per fare, i, i, per fare un, per una soluzione complessa, completa lo potremmo rappresentare ad esempio con un local date time che mi dà ora, minuti, secondi e giorno, mese, e anno oppure nel caso in cui la simulazione dura meno di un giorno mi basterebbe un local time local time mi dà solamente l'ora senza il giorno, quindi dalle 00 alle 23.59. Oppure, voglio fare qualcosa di più semplice, posso rappresentare, ad esempio, un numero intero che conta i minuti, ad esempio. I minuti dalla mezzanotte o i minuti da partire dalle 8 del mattino o i minuti a partire dall'inizio della simulazione. sta a me no? decidere quanto ricco, quanto diciamo, semanticamente completo deve essere l'informazione temporale. Di sicuro deve essere un'informazione che rappresenti un tempo e che sia crescente. Okay? Allora, magari come, prima, come primo esercizio prendiamo una soluzione semplice, mettiamo solamente un numero intero, okay? poi il prossimo useremo un orario vero allora questo qua sono i minuti a partire dall'inizio della simulazione quindi quando avrò tempo 50 vuol dire che sono passati 50 minuti dall'inizio simulato del tempo poiché nella simulazione non c'è nessuna nozione di mattino, pomeriggio, sera, eccetera tutto il tempo è relativo semplicemente all'istante in cui inizio a simularlo no? e poi c'è l'evento event type tipo questi due campi ci devono essere sempre un modo per rappresentare il tempo e un modo per rappresentare il tipo di evento Poi avrò um, eventualmente informazione aggiuntiva. Serve memorizzare dentro l'evento anche dell'informazione aggiuntiva, ad esempio qual è l'auto che è stata data in prestito, quindi qual è l'auto che viene restituita, in questo caso non ci serve. Oppure chi è il cliente, Sarebbe un'informazione che è giusto che sia dentro l'evento. Arriva un cliente, quale? Lui. Ha preso un'auto, quale? Quella. Informazione legata a quale sia l'oggetto coinvolto, gli oggetti, gli utenti, insomma, coinvolti in quell'evento. Quindi se il simulatore avesse bisogno di gestire anche queste informazioni, dovremmo salvarle all'interno dell'evento. In questo caso il nostro simulatore è molto semplice perché conta solamente il numero di auto indistinte nel piazzale e quindi non ci serve, ma è il primo esercizio che facciamo, quindi va bene che sia semplice. Okay? Poi questa è una classe che come sempre deve essere riempita. Dobbiamo creare un costruttore, getter setter, per questa classe. Quindi genera un costruttore, genera getter e setter, su minuti e su tipo, io direi di creare solamente i getter e non i setter e così creiamo l'evento come oggetto di tipo immutabile, cioè una volta che l'ho creato non posso modificarne i valori, non è obbligatorio, però ci aiuta perché? Perché nel momento in cui un oggetto viene messo dentro una coda prioritaria, noi lo metteremo dentro una coda prioritaria, eh, la priority queue decide la sua posizione, lo mette nel no? quell'alberello che abbiamo visto ieri, sulla base del valore dei suoi campi, dei campi che ha nel momento in cui viene inserito quindi se io inserisco qualche cosa il cui tempo è 100 lui troverà la sua collocazione dopo il 90 e prima del 110 se poi dopo facessi un set time e cambiassi quel valore da 100 a 150 la priority queue non se ne accorge e quindi non, non riesce a spostarlo nel posto giusto ok la cosa prioritaria definisce l'ordine degli elementi nel momento in cui vengono inseriti se poi tu cambi criterio i, i valori sulla base del, dei campi sulla base dei quali avviene l'ordinamento succede casino okay? quindi per evitarlo rendiamo tanto non ci serve faccio questo eh, oggetto qui rendiamo l'oggetto immutabile quindi non creiamo nessun setter poi Visto che vogliamo una coda prioritaria, questo evento dovrà essere ordinato. E quindi dovrò implementare la classe Comparable, l'interfaccia Comparable. l'interfaccia comparable significa semplicemente dover implementare il metodo compareTo quindi quando noi dichiariamo di implementare un'interfaccia sapete che Eclipse ci permette di creare in automatico la signature dei metodi che dobbiamo implementare perché altrimenti non è vero che implementiamo l'interfaccia allora il metodo compareTo prende come parametro un altro oggetto e dice che deve ritornare un valore negativo, 0 o positivo a seconda che l'oggetto sia minore, uguale o maggiore dell'oggetto specificato, dell'oggetto passato come parametro, quindi io per ricordarmi che questa regola qua è maggiore, minore, o uguale, penso sempre di fare questo meno l'altro. Quindi se questo è minore, devo restituire un numero negativo, se sono uguale, restituisce 0, se sono maggiore, questo è maggiore dell'altro. Addirittura okay? eh, possiamo farlo, nel senso che qui possiamo semplicemente ritornare this.time, uh, come si chiama, minuti, meno other.minuti. Adesso, questo è il comparatore che mi rende minori i tempi precedenti e maggiori i tempi successivi. Facile. Poi dobbiamo ricordarci di controllare la priority queue se mi dà prima i valori piccoli e prima i valori grandi, perché io voglio che mi dia prima i valori piccoli, altrimenti dovremmo invertire il verso del comparatore, no? se volessimo perché ordinarli in modo crescente ordinarli in modo decrescente. Questo è per un ordinamento crescente. Ok. Essenzialmente è tutto, se non vogliamo aggiungere ancora per pulizia i soliti metodi hashcode equals e toString. Okay. Sicuramente toString ci servirà <ride> per stampare cosa sta succedendo. Quindi questa classe io l'ho definita come classe interna a simulatore, potrei averla definita come classe esterna, non c'è problema. Ed è l'oggetto che andrà a finire nella nostra coda prioritaria. Adesso cominciamo a pensare al simulatore vero e proprio. No? Quindi collassiamo un attimo questo codice. Il simulatore vero e proprio deve gestire una serie di variabili proprie, queste sono classi di appoggio, ma internamente alla classe simulatore cosa devo avere? Devo avere la coda degli eventi, devo avere i parametri di simulazione, devo avere il modello del mondo e devo avere i risultati da calcolare, i valori da calcolare. Ho queste quattro famiglie di informazioni che sono gestite dal simulatore. Il più facile è la coda degli eventi, che non è altro che una coda prioritaria di oggetti event. Quindi sarà un oggetto priority queue, di event la posso chiamare coda uguale new priority queue punto e virgola l'oggetto priority queue ordina gli elementi secondo il loro ordine naturale quindi dal primo all'ultimo se volessimo cambiare l'ordine dovremmo qua inserire l'implementazione di un comparatore, di un comparator. E questa è la coda che per ora è vuota, nella quale dovremmo inserire gli elementi iniziali e poi nella quale, sulla quale il simulatore lavorerà. I parametri di simulazione sono no, le condizioni al contorno, le condizioni sulla quale il simulatore lavora, che possono essere impostate dal main modificate nel nostro caso avremo ah scusate, metto private qua, avevo dimenticato sono tutte variabili private del simulatore allora avremo nc che è il numero di auto number of cars, numero di auto disponibili mettiamo, non so un valore default pari a 20 Poi abbiamo il tempo di arrivo dei clienti che sono 10 minuti che è il periodo di arrivo di nuovi clienti, in questo caso sono 10 minuti e poi abbiamo Il testo ci dice che la durata del viaggio può essere di un'ora, due ore o tre ore. Quindi se vogliamo parametrizzarlo potremmo dire che abbiamo una durata base che sono 60 minuti e La, la durata può essere fino a 3. Quindi abbiamo dei parametri sulla base dei quali generare poi i dati, no? il modello stocastico, quindi diciamo questa è la durata minima del viaggio e quanti periodi di durata. Base può durare un viaggio fino a 3. Qui ho messo delle, cost delle costanti per inizializzarli. Ovviamente avrò una serie di setter attraverso cui dall'esterno si potranno modificare questi parametri in modo da poter ripetere la simulazione giocando, variando un pochino su questi valori. E sono le uniche cose che possiamo cambiare. Dall'esterno. Il modello del mondo. Il modello del mondo cos'è? È una serie di una o più variabili o un oggetto con più campi, dipende un po' come lo vogliamo io realizzare, che riassume qual è lo stato di tutti, tutto il sistema che stiamo simulando. Quindi, in questo caso, per noi il modello del mondo semplicemente rappresenta quante auto ci sono parcheggiate, disponibili, oppure quante auto sono in prestito, scegliamo noi come, come modellarlo. No? Una variabile che parte da nc e ogni volta che un'auto esce si decrementa, oppure una variabile che parte da zero e una volta che ogni auto esce si incrementa. Quindi abbiamo ehm, disponibili numero di auto disponibili. in questo momento. Mentre quelle di prima sono costanti, nel senso che le possiamo impostare prima della simulazione, ma poi quando la simulazione parte non le tocchiamo più, questi valori qua che ho chiamato modello del mondo, lo stato del sistema, per usare termini meno altisonanti, eh, lo stato del sistema evolve. Quindi queste variabili cambiano in continuazione mentre il simulatore va avanti. Quindi modello del mondo, se vogliamo, chiamiamolo stato del sistema evolvono in continuazione mentre qui i parametri di simulazione sono impostati all'inizio ma poi sono costanti durante la simulazione e alla fine questo il simulatore dovrà calcolare dei valori, delle statistiche che poi vogliamo esporre all'utente. Quindi ad esempio il numero di clienti insoddisfatti. Il testo ci dice solamente questo. Se vogliamo possiamo calcolare anche il numero di clienti arrivati in totale o tante altre belle cose carine. Magari il numero di clienti arrivati in totale può servirci perché così riusciamo a, a rapportare con una percentuale quanti, gli utenti insoddisfatti rispetto agli utenti arrivati, perché altrimenti solo il numero assoluto ci dice poco. Quindi magari aggiungiamo un altro valore. Nel momento in cui il cliente arriva, bene, poi questo cliente può essere soddisfatto o no. Se è soddisfatto si prende la macchina, se è soddisfatto incrementa il contatore. Questo è il pacco di informazioni, gestito ovviamente in modo diverso, che ciascun blocco, diciamo così, verrà gestito in modo diverso simulatore questa parte qua, modello del mondo, sono informazioni che vengono continuamente lette o scritte dal simulatore vedo qual è il modello del mondo quindi decido cosa fare ho deciso cosa fare e quindi aggiorno il modello del mondo le variabili da calcolare, gli output sono tipicamente solamente scritte cioè vengono tracciate, vengono calcolate, vengono memorizzate ma il loro valore normalmente non influenza l'esito della simulazione. Semplicemente la simulazione va avanti per conto suo, queste potrebbero anche non esserci, le aggiungiamo come punti di osservazione per avere un risultato alla fine. Ma il valore di queste variabili non influenza la simulazione, normalmente. Così ci diamo dei criteri per capire cosa va a finire dove, no? Quale variabile va a finire in quale, in quale parte. Ok, a questo punto Abbiamo modellato il nostro sistema. Dobbiamo creare i metodi di lavoro del simulatore. Allora, ci serviranno dei metodi stupidi che sono tutti i getter e setter dei parametri di simulazione e tutti i getter dei valori da calcolare. Vabbè. Il, la coda degli eventi e il modello del mondo invece li lasciamo privati. Il resto non ha bisogno di vedere cosa facciamo. Il resto del mondo non ha bisogno di vedere cosa facciamo. Quindi, al di là di questi metodi di servizio, ci serviranno poi due metodi principali. Il primo per inizializzare la simulazione, quindi precaricare gli eventi iniziali. Il secondo per avviare la simulazione, farla partire veramente. Qua nel, nella slide li abbiamo chiamato chiamati, vabbè, set parameter e get measure sono semplicemente i e reset di cui parlavamo prima, poi qui c'era un metodo load queue e un metodo run. Sono i due metodi pubblici che il simulatore deve avere. Uno per inizializzare il simulatore e il secondo, quindi definendo degli eventi iniziali, o il criterio con cui generare questi eventi iniziali, e l'altro il run per farlo, vero proprio, per farlo partire veramente. Quindi cominciamo a mettere in fondo i metodi stupidi. Quindi getter e setter dobbiamo generare per i parametri di simulazione che sono nc, team, travel, base travel durata, sia getter che setter, Soprattutto i setter, diciamo. E poi per quanto riguarda clienti arrivati e clienti insoddisfatti, solamente i getter. Disponibili, no. Q, no. E lo infiliamo in fondo. Okay. Sono tutti i metodi pubblici. Ok, adesso arriva la, la ciccia. Abbiamo detto un primo metodo per inizializzare il simulatore e un secondo metodo. per eseguire la simulazione ogni volta che voglio eseguire una nuova simulazione dovrò sempre reinizializzarla per ricaricare gli eventi iniziali e poi chiamare run no? i due metodi vanno sempre chiamati in sequenza allora il metodo init che cosa fa? permette crea la coda iniziale di eventi ed inizializza correttamente tutte le variabili di simulazione cioè dentro la init immaginiamo che le variabili siano sporche e le mettiamo a posto, impostiamo dei valori iniziali corretti, compresa la coda degli eventi come fa a creare gli eventi iniziali il simulatore? la procedura init. Può farlo in vari modi, dall'esterno il chiamante può passare di una lista di oggetti e sulla base di questi oggetti si crea gli eventi che corrispondono magari all'arrivo di questi oggetti, oppure dall'esterno gli passano alcuni parametri numerici, statistici sulla base di questi la procedura init si genera da sola gli eventi deterministicamente o stocasticamente. Ad esempio, noi abbiamo già team che ci dice ogni quanto tempo arriva un utente. Questo team ovviamente viene usato dalla init per creare un evento ogni team minuti. Quindi qui dentro ci sarà un ciclo che genera eventi con un incremento di tempo di team ogni volta. Io quello che devo dire al simulatore è, ok, ma eh, quanti ne genero di questi eventi? 100.000, 100.000? Allora, avrò bisogno di un parametro che gli dica quanti eventi iniziali creare, oppure, meglio, mi piace di più, qual è la durata temporale della mia simulazione. Cioè la simulazione deve durare 8 ore, ad esempio, allora, quando inizializzo il simulatore faccio una init di 8 ore. Il simulatore dentro genererà all'interno di quelle 8 ore un evento ogni 10 minuti. È più comodo definire la durata totale perché così che se cambio il team, la durata rimane lo stesso, ovviamente se il team si riduce avrò più eventi da simulare. Mentre invece calcolare la durata in termini di numero di eventi è sempre un po' più difficile da capire, sia il numero di eventi ma quanto corrispondano. Quindi potremo definire, usare come parametro di inizializzazione la durata massima della simulazione in minuti. Il parametro durata max sarà il, la durata complessiva della simulazione, in minuti, perché abbiamo scelto di misurare il tempo semplicemente come numero intero di minuti. Allora, cosa fa questa funzione? Dicevamo, inizializza la coda. Quindi innanzitutto la coda, nel caso in cui fosse sporca, la puliamo, L'oggetto è già creato, è eh? creato vuoto, però dopo la prima simulazione magari non è più vuoto, non lo sappiamo. E poi, beh, in questo caso devo generare un evento ogni 10 minuti. Quindi eh, potrò dire che int time uguale 0, ad esempio, e poi while time minore di durata max, Crea un evento. Al tempo time di tipo Event Type. E punto ad. .de. E poi, scusate, time uguale time più team. Quindi ho una variabile time che faccio partire da zero, ogni 10 minuti l'incremento di 10 in 10, e fino a quando non ha raggiunto la durata max, aggiungo nuovi eventi. E man mano che li creo, li aggiungo la coda prioritaria. un uguale, minore uguale, il numero di eventi che creo dipenderà dal valore di ting e dal valore di durata max, va bene, e poi a questo punto inizializzo le variabili Di simulazione quali sono? Sono disponibili uguale NC, all'inizio della simulazione quante sono le auto disponibili? Tutte, clienti arrivati uguale 0, punto e virgola, clienti insoddisfatti uguale 0. Quindi lo stato del mondo e i valori di output lo devo rimettere a 0, insomma, inizializzare i valori corretti per poter partire con la simulazione. Queste altre non mi, non mi interessano, sono costanti e la cosa prioritaria l'ho riempita eh, con i valori che mi servono. A questo punto il simulatore è pronto, devo solo più farlo partire. Farlo partire è relativamente semplice, perché significa gestire un ciclo in cui estraggo uno ad uno gli eventi che sono in coda e per ciascuno di questi lo elaboro fin tanto che ci sono eventi nuovi. Lo elaboro facendo sponda per non complicare troppo il codice, io qui ho messo una funzioncina privata sotto che ho chiamato process event che è la funzione alla quale delego il lavoro sporco, no? di gestione dell'evento. Quindi io avrò la coda e all'interno di un ciclo estraggo un evento e uguale Q.pol. Ricordiamoci che pol re, re, um, restituisce e cancella la testa della coda. Eh, facciamo così, event E, while. Questo è diverso da null. Quindi ad ogni iterazione, Paul prendo il prossimo elemento e quando sono finiti il valore di E sarà null, la coda mi dirà non c'è più niente. E a quel punto esco dal while. A finché non è null, devo fare qualcosa. quel qualcosa sarà essenzialmente process event di E. è il cuore del simulatore, poverino, sono solo due righe. No? Nella versione più semplice sono solo due righe. Se io avessi altre condizioni di terminazione più complicate, finisci dopo avere... Eh, eseguito tot eventi, finisci quando trovi un evento di un certo tipo tipo catastrofe mondiale nucleare allora la simulazione comunque si, si, si interrompe allora lo, lo vado a complicare qua ovviamente ma altrimenti estrai un evento, lo elabora, estrai un evento, lo elabora, lo fa elaborare. Lo fa elaborare da chi? Da questa process event che sarà una funzioncina privata. che riceve un evento e deve farci qualche cosa. E il qualche cosa che farà con questo evento dipenderà ovviamente, in prima istanza, dal tipo di evento. Il fatto che gli eventi vengano gestiti in modo ordinato per tempo, noi non lo vediamo, ma è la priority queue che fa tutto il lavoro. Eh? Noi abbiamo definito un comparator, una priority queue per cui questo ciclo while già mi dà gli eventi nell'ordine giusto non devo preoccuparmene, per quello che il codice è sintetico, perché abbiamo, il lavoro l'abbiamo nascosto nelle classi che usiamo. La process event, a questo punto, non si deve più preoccupare del tempo, dell'ordine con cui avvengono le cose, ma semplicemente prende un evento alla volta e ci chiede che cos'è, di che tipo è questo evento? È un evento di tipo event type punto eh no, eh, non bisogna metterlo davanti ok, custom ring, oppure è un evento di tipo l'altro, car returned. Ho due casi da gestire entrambi. Il fatto di aver definito un'enumerazione per il tipo, anziché aver usato semplicemente una variabile intera, chiarisce molto questo codice e ci evita di dimenticare dei casi oppure aggiungere dei casi che non esistono. Allora, cosa capita quando arriva un cliente? Beh, quando arriva un cliente, innanzitutto il cliente è arrivato. Clienti arrivati più più e non ci pensiamo più, è arrivato. Poi può darsi che il cliente lo riusciamo a soddisfare oppure no. Sulla base di che cosa? Sulla base della disponibilità di auto. Quindi vado a vedere se le auto disponibili ci sono. Se le auto sono disponibili il cliente è soddisfatto, altrimenti il cliente è insoddisfatto. Se il cliente è insoddisfatto non posso fare altro che tenerne traccia. E basta. Perché se ne va finisce così. Se invece riusciamo a soddisfare il cliente, vabbè, in questo caso dobbiamo dargli l'auto. Dargli l'auto e prevedere quando la riporterà. Quindi, gli do un'auto, decremento disponibili, Calcolo la durata del, del suo viaggio. Come? Vabbè, devo moltiplicare, noi abbiamo messo dei, param dei parametri che erano travel base e travel durata. Quindi travel base per un numero casuale tra 0 e cioè, tra 1 e quel valore lì. Quindi abbiamo 1 più mat.random per T-travel durata troncata all'intero. mettiamogli anche inti davanti quindi cosa ho fatto qua? mat.random è un numero reale tra 0 e 1 0 compreso 1 escluso l'ho moltiplicato per 3 mi dà un numero reale tra 0 e 3 0 compreso 3 escluso l'ho convertito in intero quindi a questo punto mi dà un numero intero compreso da 0 e 3 escluso, quindi 0, 1, 2. Sommo 1 e quindi un numero intero che può valere 1, 2 o 3. Moltiplicato per 60 minuti. Questa roba è 60, 120, 180. Ok? Questa è la durata per cui l'auto sta fuori. E quindi io posso prevedere che l'auto rientrerà in quell'istante di tempo. E allora posso schedulare l'evento di rientro dell'auto. Aggiungendo la coda, beh, facciamo in due passi. Un evento di rientro. in cui so quando rientrerà, adesso più durata, quindi e.getMinuti più durata, e il tipo dell'evento sarà eventType.carReturned, questo evento lo aggiungo alla coda. Okay. Ti ho dato un'auto, allora mi segno che te l'ho data, mi calcolo quanto tempo la terrai fuori, mettendo un piccolo modello stocastico qui dentro, e schedulo l'evento per poter gestire il rientro quando avverrà. Il tempo, il minutaggio del rientro è pari al minutaggio attuale più al minutaggio della durata che ho previsto e questo Q.add va a inserire l'evento di rientro nel posto giusto in mezzo a tanti gli altri eventi che già ci sono. Immaginiamo che noi abbiamo eventi per 8 ore, l'auto sarà fuori 2 ore, allora la andrà a infilare da qualche parte tra gli eventi d'arrivo degli altri clienti che a un certo punto ritorna questa auto. non dobbiamo fare altro in questo momento, ci siamo segnati che a una certa ora nel futuro dovremo fare qualche cosa, cioè gestire il rientro di quest'auto. Gestire il rientro dell'auto è semplicissimo perché basta segnarci che è tornata. e eh, non dobbiamo fare altro perché poi da lì non, non, il rientro di un'auto non scatena degli eventi successivi non mi richiede di aggiornare le variabili calcolate quindi eh, clienti soddisfatti che si è arrivati perché... e quindi ho finito quindi mi permette questo modello di andare a pensare, ragionare separatamente i vari casi che possono capitare. Qui non mi devo tanto preoccupare, allora adesso c'è un'auto è un uscita, poi arrivano tre clienti, poi ritorno all'auto prima che arrivi il cliente successivo e cosa capita se arrivano quattro, tre auto e mentre non arriva nessun cliente, cioè non devo gestire casi particolari di tracciare quando quest'auto rientra, è tutto in coda, è tutto una coda prioritaria, ci pensa lei a mettere le cose in ordine per me? io posso ragionare evento per evento in, in quell'istante di tempo mi preoccupo di una sola cosa poi il resto lo vedrò quando sarà ora quando il tempo simulato arriverà al momento giusto ovviamente la cosa giusta che devo fare è creare gli eventi giusti per il futuro Quando devo farlo bene ok, questo sembra completo direi vediamo se funziona magari per vedere se funziona potremmo mettere qua una piccola print no? dell'evento che ci stamperà il tipo e il, e il minutaggio no? cioè abbiamo messo un toString su evento apposta così vediamo cosa succede E poi passiamo al test simulatore. New simulatore. Lo devo inizializzare con una durata di, abbiamo detto, 8, per 60 ore, 8 ore per 60 minuti. Potrei qua, prima del dell'INIT, impostare gli altri parametri? Che ne so, set, NC, mettiamo 50 auto, ad esempio. Poi lo faccio eseguire e andrò a vedere alla fine che cosa ha fatto. dirò che sono arrivati per cento di clienti insoddisfatti per cento di i clienti arrivati sono sim.get clienti arrivati e i clienti insoddisfatti sono sim.get clienti insoddisfatti vediamo cosa succede faccio run e mi dice beh, ai minuti 0 customer in, ai minuti 10 customer in, ai minuti 20 customer in, eccetera eccetera tutti questi customer sono probabilmente soddisfatti poi al minuto 100 è stata restituita un'auto sarà probabilmente quello di 40 che l'ha tenuta per un'ora sola al 110 customer in eccetera adesso se volessimo sapere qualcosa in più dovremmo stampare qualcosa in più all'interno del process event per dire che cosa ho fatto alla fine so che sono arrivati 49 clienti di cui nessuno insoddisfatto. Proviamo a vedere se riusciamo a far arrabbiare qualcuno. Dimezziamo le auto. Avevo 50 auto, in tutta la giornata sono solo arrivate 49 persone e volevo vedere. E noi dimezziamo le auto, dimezzando le auto, sono riuscito a soddisfarli tutti. Ma perché la durata massima di un prestito era di 3 ore? Quindi su facciamo i conti male. Però se mi arrivano 6 clienti all'ora, uno ogni 10 minuti, e al massimo l'auto può star fuori 3 ore, sei per 18. Probabilmente con 18 auto ce la faccio ancora. Infatti, se avessi un'auto o due in meno, proviamo con 15 capitare, può capitare, che qualche cliente arrivi proprio nel momento in cui non ci sono auto. Questo è stocastico quindi se io lo rieseguo non è detto, vedete che il numero di clienti sono fatti, 1 1 0 0 varia, oscilla tra 0 e 1 a seconda dei casi il più delle volte è 0 se io scendessi a 12 perché voglio risparmiare e comincio a avere crescono rapidamente i clienti insoddisfatti 4, 7 sono anche più variabili dimmi inserendo Sì, o possiamo a questo punto possiamo giocare diciamo va bene io ho fatto il conto che con 15 auto soddisfo tutti però cosa capita il giorno magari in cui c'è la festa o c'è più turismo e mi arrivano utenti non ogni 10 minuti ma ogni 5 minuti eh? è un disastro perché ne vanno via a metà, oppure come dice lui, adesso la cadenza degli utenti esattamente 1-10 minuti è un po' troppo rigida e quindi il simulatore è un po' ingessato, proviamo a dire sì 10 minuti in media però con una certa variabilità di 5 minuti in più o in meno. Allora in questo caso, però questo sarebbe già modificare il testo, eh? in questo caso basterebbe modificare la init che quando calcola il tempo di arrivo, quando crea l'evento, non prende time, ma prende time più o meno una variabile casuale tra meno 5 e più 5, ad esempio. Quindi in media sono sempre gli stessi, però potrebbero essere un pochino più assiepati un pochino meno assiepati. Cioè, si può giocare quanto si vuole, cioè se noi dovessimo effettivamente dimensionare, gestire una cosa di questo genere, no? prima di tirare fuori le 300.000 euro che servono per acquistare le vetture, vediamo, mi conviene acquistare una vettura in più con il rischio di avere l'1% di clienti insoddisfatti, il 2% il 5% di clienti insoddisfatti e trovo il mio punto di equilibrio. Ovviamente qualsiasi punto di equilibrio il simulatore non te lo dice. Ti dà lo strumento per poter giocare, provare vari tipi di analisi e vedere che cosa esce. Adesso qua l'abbiamo fatto così, semplicemente come un'unica classe con l'interfaccia testuale, quindi per modificare il parametro devi andare a ricompilare il programma, ma immaginate di avere la, davanti la vostra bella interfaccina con i numeri, con le caselline, cambi il valore, fai run, e alla fine hai la tua, in fondo, la riassunto di tutti gli esperimenti che hai fatto, con i risultati, e sulla base dei quali poi puoi decidere. Quindi questo qua è un pochino lo spirito con cui si usano questi strumenti. O addirittura potresti decidere di spazzolare lo spazio di ricerca. Proviamo a far variare il numero di auto da 20 a 40, proviamo a far variare il tempo d'arrivo dell'utente da 5 a 10, proviamo tutte le combinazioni e salviamoci il risultato e vediamo, se mettiamo una bella tabellina quadrata e vediamo qual è il punto di maggior profitto. Il summatore c'è, gira tutte, tutte le volte, basta che ogni volta lo, li chiami init e poi run, e lui riparte da capo. Questi risultati qua, anziché stamparli, semplicemente me li salvo da qualche parte e poi li analizzo con calma. li Metto in Excel, li analizzo, faccio un grafico, quello che volete. Ok. Allora, questa è la nostra prima simulazione. La seconda la facciamo un pochino più complicata e la seconda ve la racconto prima dell'intervallo e poi cominciamo a lavorarci. Allora, la seconda simulazione che facciamo simula il comportamento dei pazienti all'interno di un pronto soccorso, no? Emergersi. Come funziona il pronto soccorso? Quando i pazienti arrivano vengono velocemente vistati nella fattispecie da un infermiere che fa il cosiddetto triage, cioè assegna un valore di gravità al caso che ha di fronte. Dopodiché questi pazienti vengono smistati tra uno o più studi medici, dove ci sono dei dottori che li vedranno. Il codice di severità di gravità dà la priorità nell'accesso ai dottori. Quindi se c'è uno col codice rosso passa sicuramente prima di uno che è il codice bianco. A parità di severità passa prima che è arrivato prima. Queste sono le regole. Le severità sono di quattro tipi, quattro codici. Caso white, non urgente. Può aspettare quanto vuole, tanto non è grave, non è urgente. La persona che viene messa, a cui viene segnato un codice bianco, però dopo un po' si stufa: Dice, beh, tanto io non, so, non sono grave, ho cioè solo mal di testa, sono qua da due ore, mi sono stufato, tanto vedo che non passo, vado a casa. Okay? Quindi, il comportamento dei codici bianchi, delle persone che rappresentano i codici bianchi, è che dopo un certo time out, se non riescono a passare, vanno a casa. Codice giallo. Il codice giallo è una persona che ha una gravità seria ma non urgente, quindi è da guardare, eh, ma non, anche se non la guard guardiamo subito non capita niente. Allora i gialli non se ne possono andare a casa perché hanno una condizione seria e anzi se aspettano troppo rischiano di aggravarsi. Quindi nel nostro modellino un paziente giallo dopo un certo time out se non riesce a passare dal medico diventa un codice rosso quindi cambia la sua priorità per eventi interni sopravvenuti. Codice rosso, e beh, ovviamente è quello urgente, rischia la vita quindi deve passare davanti agli altri. Se passa un certo tempo senza che un codice rosso venga servito, diventa codice nero, di cui non commento, eh, ma sicuramente dal punto di vista simulatore un codice nero non richiede del lavoro da fare da parte dei medici. Quindi ogni paziente che arriva può arrivare con uno, viene etichettato con uno di questi quattro stati e vediamo che poi c'è la possibilità di passare con certe regole da uno stato all'altro. Vabbè, qui ci sono dei valori di esempio per, ehm, per impostare poi la simulazione. Eh, il primo valore è, qui chiamo duration triage, ah no scusate, eh, questi non sono i timeout. Sono degli altri valori che dicono quanto durano le varie fasi, che ne so, il triage, quanto ci mette l'infermiera a fare il triage? 5 minuti. Quanto ci mette il medico a visitare e mandare a casa un codice bianco? 10 minuti. Quanto ci mette a visitare e mandare a casa un codice giallo? 10. Quanto ci mette a visitare un codice eh, rosso? 30 minuti e così via. Che indicano il tempo per cui le risorse del sistema sono impegnate. Cioè se io ho un codice rosso, sono un medico, mi arriva un codice rosso, io per quei 30 minuti non posso vedere altre persone, anche se ce ne sono 100 fuori in attesa. In attesa. Dopo 30 minuti questo codice rosso lo mando via e può entrare il prossimo in ordine di severità. Quindi, cosa capita agli utenti? L'utente arriva al triage, quindi io arrivo, adesso sono le 17.30, 17. Arrivo al triage. Se non c'è nessuno passo subito. Appena il triage è libero passo e dopo 5 minuti mi sarà assegnato un codice colore, un codice di gravità. Se in quei 5 minuti in cui io sono in triage, sono impegnato lì, visto che il triage è uno solo, arriva un altro paziente e dovrà aspettare, anche se è un codice gravissimo, in realtà non c'è ancora il codice, dovrà aspettare che io finisca. Quindi c'è una prima coda, piccola, rapida, di accesso al triage. Dopodiché tutti andiamo in un'unica grossa sala d'aspetto, in cui aspettiamo di essere chiamati. Supponiamo che ci siano tre studi medici, e quindi non appena il medico dello studio 1 si libera, chiama il prossimo, con la regola che abbiamo visto della severità e del tempo se si libera qualcuno studio 2 idem e così via quindi io so quando una persona entra e sulla base del codice di colore che ha quando entra so anche quando uscirà Quindi queste persone tendenzialmente usciranno tutte dallo studio in realtà ci sono altri due modi di uscire che è quello di essere in weight e stufarsi perché sei bianco o morire perché sei rosso diventi nero no? quindi il nostro però fatemi prima vedere questa ho provato a, a analizzare un pochino più in dettaglio i vari stati attraverso cui ciascun paziente può trovarsi questi non sono ancora gli eventi no? mentre prima avevamo le auto e l'auto poteva essere semplicemente in casa o fuori e noi in realtà dell'auto specifica non, non ci interessava perché ci interessa solamente sapere quante fossero dentro e quante fossero fuori, qui abbiamo i pazienti di cui ci interessa sapere individualmente non chi sono, ma in che stato sono. Per cui io ho un paziente che può essere un paziente nuovo, cioè appena arrivato nel sistema, non ha ancora passato il triage. Poi nel momento in cui passa il triage, Può essere inserito, diciamo va in sala d'aspetto, e in sala d'aspetto ci può andare con un codice bianco, giallo o rosso. Quindi va in uno stato waiting, cioè io sono in attesa e ho questo colore. Poi da questo stato posso uscire per motivi diversi, il motivo più semplice è che si è liberato uno studio medico. Free studio, free studio, free studio e quindi dallo stato waiting passo allo stato treating, cioè mi stanno curando, e poi esco. Poi ho le transizioni intermedie dovute ai timeout: un bianco se va in timeout esce, un giallo se va in timeout diventa rosso, un rosso se va in timeout diventa nero. Questa è l'evoluzione di ogni singolo paziente. E, vabbè. e quindi di fatto il mio modello che cosa deve rappresentare? Deve rappresentare un insieme di pazienti che sono gestiti nello studio, sono, gestiti, sono arrivati in ospedale. Ciascun paziente avrà un suo stato. Quindi non mi basta sapere quanti pazienti ci sono, ma devo avere una collection, una lista di pazienti, perché ciascuno ha un'informazione associata che è il suo colore, il suo stato in generale, non solamente il colore. Okay? Questa è, fa parte dello stato del mondo, cioè del modello. Non, non è la, la coda degli eventi. Gli eventi non sono i pazienti. Gli eventi sono le azioni che capitano ai pazienti. Quindi arriva un paziente nuovo, esce un paziente dal triage, scatta in tam-out un paziente, si libera uno studio, e così via. Questi nomi che sono sulle frecce rappresentano gli eventi che causano la variazione dello stato del mondo. Quindi abbiamo qualcosa che mi descrive com'è il mondo adesso, ci sono 20 pazienti fatti in questo modo. Punto. Questa è un'informazione puntuale, istantanea, adesso. Poi mi chiedo quali sono le cause che potrebbero variare questo stato. E questi sono gli eventi. In un sistema discreto ogni evento cambia, serve a qualcosa, fa, se fa qualcosa è perché è cambiato lo stato del mondo. E quindi prendo un paziente e lo cancella, prendo un paziente e lo aggiunge, prendo un paziente e gli cambia lo stato, gli cambia colore, eccetera, eccetera. Okay? quindi questa volta il modello vabbè, è un pochino più complicato ovviamente rispetto a quello del, delle auto, cominciamo a lavorarci ma soprattutto abbiamo separato un modello del mondo significativo non più solamente una variabile int separato rispetto agli eventi quindi dobbiamo sempre abituarci a pensare in termini di stato e variazione di stato situazione attuale e evento che causa la variazione della situazione attuale e separarle mentalmente, no? perché altrimenti ci confondiamo e mettiamo nell'evento lo stato o viceversa e poi non ne, non ne usciamo più essenzialmente. Allora, su questo esercizio di emergency, su questa evoluzione degli stati direi che ci possiamo fermare, fare un quarto d'ora o un pochino più di intervallo e poi aggredire il problema dal punto di vista della simulazione.